Buongiorno e benvenuti a IF News, l'appuntamento settimanale che fa il punto sulle principali novità in tema di fisco e del lavoro della settimana che sta per concludersi e butta un'occhiata sulle principali novità e sui temi che potrebbero caratterizzare la settimana successiva. Come per le scorse settimane anche eh, questa settimana prota vede protagonista il super bonus in particolare con l'approvazione da parte del Senato della legge di conversione del decreto 11 del 2023 ci sono diversi correttivi al cosiddetto decreto cessioni e diverse misure che sono state approvate all'interno dell'articolo c'è una panoramica eh, sui diversi aspetti interessati una tabella riassuntiva eh, c'è la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 per quanto riguarda il super bonus per le villette e unifamiliari e poi in tema di cessione del credito per le spese del 2022 la possibilità di eh, comunicazione all'agenzia delle entrate fino al 30 di novembre con la remissione in bonus pagando 250 euro di sanzione e poi detrazione in 10 anni per le spese sempre sostenute nel 2022, una possibilità che è estesa anche ai crediti d'imposta che sono oggetto di comunicazione fino al 31 marzo 2023 e ancora la trasformazione dei crediti in BTP, una possibilità per banche e assicurazioni, ancora una volta per le spese del 2022, e le misure sulla responsabilità di chi acquista i crediti, viene fornito un elenco della documentazione che limita la responsabilità dei cessionari sono poi state approvate delle norme di interpretazione autentica nell'ottica di fornire dei chiarimenti retroattivi per limitare il contenzioso futuro e ancora il ripristino della cessione del credito per alcuni soggetti a particolari condizioni ad esempio gli enti del terzo settore l'edilizia popolare il sisma bonus cratere e l'edilizia libera nel caso in cui eh, ci fossero cantieri già aperti prima del 16 febbraio scorso questa è un'estrema sintesi delle misure ovviamente il tema principale che eh, tiene aperto il dibattito sul super bonus è quello dei crediti incagliati eh, un tema che è tutt'altro che eh, risolto queste misure probabilmente eh, potranno fornire degli aiuti a sbloccare la situazione ma eh, non si escludono ulteriori interventi del governo sul tema un altro tema che ha caratterizzato la settimana è quello del bonus imprese, in particolare con l'arrivo del nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito in tema di agevolazioni per le spese legate all'energia. Vengono riconosciuti dei crediti d'imposta per il primo trimestre, che poi sono stati estesi anche al secondo trimestre, ma in misura ridotta. Per quanto riguarda quelli del primo trimestre, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento del 3 aprile 2023 eh, che fornisce il nuovo modello per la comunicazione che può essere inviata dallo scorso 5 di eh, aprile per quanto riguarda i crediti appunto dei mesi di gennaio febbraio e marzo. La risoluzione numero 17 del 6 aprile scorso ha poi istituito i nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati per essere appunto inseriti nel modello F24 per la compensazione. Sono le sequenze di cifre che permettono ai cessionari di utilizzare l'agevolazione relativa appunto ai crediti d'imposta che rientrano nei bonus energia per le imprese bisognerà seguire le istruzioni dell'agenzia delle entrate e utilizzare eh, le eh, sequenze di cifre che sono riportate all'interno della tabella riassuntiva che è presente nell'articolo altri due temi importanti della settimana il primo è quello dell'assegno unico IMS eh, dall'istituto il nuovo simulatore per calcolare l'importo e le novità sulla gestione delle domande l'articolo di Francesco Rodorigo e riguarda le precisazioni che sono state fornite dall'Inps che ha reso noto eh, di aver messo a punto eh, il nuovo simulatore che adesso può calcolare l'importo dell'assegno unico alla luce delle novità della legge di eh, bilancio. Ci sono eh, state delle norme che hanno previsto delle maggiorazioni in caso eh, di eh, più figli o eh, di eh, persone all'interno del nucleo familiare con eh, disabilità attraverso il simulatore si può sapere quale sarà la eh, cifra che eh, il soggetto potrà eh, avere dopodiché bisognerà però poi proseguire con la domanda e con tutto l'iter per richiedere le somme in tema di permessi 104 arrivano ulteriori chiarimenti eh, riguardanti i congedi straordinari per l'assistenza ai disabili, la circolare numero 39 del 4 aprile 2023 fornisce appunto delle delucidazioni in merito alla norma per equilibrio tra lavoro e vita familiare e il punto all'interno dell'articolo di Francesco Rodorigo con le istruzioni dell'Inps che riguardano il riconoscimento dei benefici relativi ai permessi della legge 104 e dei congedi straordinari per l'assistenza a persone con gravi disabilità buttando uno sguardo sulla prossima settimana non possiamo che notare l'apertura delle scadenze del mese di aprile che inizieranno proprio dopo le festività pasquali a partire da martedì con una doppia scadenza la prima che eh, riguarda il versamento dei contributi per colfe badanti da parte dei datori di lavoro domestici e la seconda che invece riguarda gli enti del terzo settore che vogliono partecipare alla ripartizione eh, delle quote dell'IRPEF. Le scadenze aprono il calendario del prossimo mese che è caratterizzato da numerosi adempimenti e eh, di questi parleremo anche nel prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo sempre alle 13.30. Grazie per l'attenzione e arrivederci.